Carissimi, dopo le celebrazioni che hanno caratterizzato il tempo di Pasqua, la Chiesa ci invita a soffermare il nostro sguardo d'amore verso la Santissima Trinità. Celebriamo infatti questa solennità perché dobbiamo necessariamente guardare a quello che noi siamo, alle nostre origini, noi veniamo da lì, dal cuore di Dio che è Padre e che nel Figlio si è rivelato e nello Spirito Santo ama ama ciascuno di noi, ama il figlio, è il figlio che ama il padre, ci dona lo spirito. C'è questa grande circolarità di amore. Noi veniamo da lì, abbiamo avuto origine proprio da lì, dal cuore di Dio che con un soffio vitale ci ha creati. Però lì dobbiamo tornare e la Chiesa ci indica il percorso da compiere perché noi dovremmo testimoniare con la nostra vita che siamo figli di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo entriamo in questa circolarità di amore di Dio, siamo coinvolti, siamo come, come avvolti dalla grazia di Dio, entriamo in questa grazia che ci avvolge per avvolgere coloro che incontriamo con la bontà del cuore di Dio stesso, perché Dio ci vuole buoni. Ci vuole eh, pieni di amore e con le opere soprattutto che noi possiamo testimoniare questa paternità di Dio, questo suo essere prossimo verso chi soffre, vicino a chi è nel dolore, chi è abbandonato, chi è lontano dagli altri ed è, è, è, ed è reietto dagli uomini. La, la prospettiva è quella della beatitudine. Gesù ce l'ha ricordato. Chi? può dirsi veramente figlio di Dio, chi può dirsi immerso nella grazia di Dio, chi vive la mitezza del cuore, chi vive la povertà dello spirito. Sono beati i miti, sono beati i poveri. Questa beatitudine viene dal cuore di Dio che ama. Noi siamo amati da Lui e quando amiamo Lui, allora Ecco, tutto cambia quando accogliamo la sua parola la nostra vita assume un tono diverso uno stile nuovo siamo capaci di misericordia di perdono verso i nostri fratelli riusciamo ad essere veramente prolungamento dell'azione trinitaria di dio ogni volta che celebriamo una liturgia ogni volta che affrontiamo una situazione particolare della nostra vita ci segniamo con il segno della croce, nel santissimo nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo proprio presi e protetti dalla Santissima Trinità con quel segno, è un segno semplice, il segno che ci hanno insegnato le nostre mamme, ci hanno insegnato i catechisti. I catechisti talvolta vorrebbero spiegare quasi dogmaticamente questo tema della Trinità come un concetto, ma non si tratta di un concetto teologico, si tratta di una persona che è il Padre, una persona che è il Figlio, di una persona che è lo Spirito Santo. Sant'Agostino metteva insieme tre candele, tre fiammelle e le dimostrava, dimostrava che erano tutte e tre distinte l'una dall'altra, poi le metteva insieme un'unica fiamma, ma rimanevano comunque distinte. Molto geniale come, come dimostrazione, però è ancora insufficiente perché alla fine. Non puoi vivere, non puoi capire la Trinità se non la vivi in te stesso, se non vi sei immerso totalmente, se non senti questo amore forte di Dio che converge verso di te. Con questo augurio vi lascio vi auguro buona domenica.